Cominciamo con la prima intervista che è l'Eurodeputata Eleonora Forenza che abbiamo collegata con noi da eh, Strasburgo per eh, l'altra Europa lista Tsipras. Ora questa non sarà la lista con cui lei si presenterà eh, nelle elezioni del 4 marzo ma con il movimento Potere al popolo, è così? Sì, è così. Buonasera innanzitutto. Eh, L'altra Europa con Tsipras non sarà presente in quanto tale eh, alle prossime elezioni politiche, essendo peraltro una lista a vocazione immediatamente europea. Eh, in molte e molte di noi sosteniamo eh, con convinzione il progetto di potere al popolo, che io credo eh, possa essere la vera novità non solo eh, in queste elezioni politiche, ma una novità nel quadro politico italiano ed europeo. Quali sono i vostri obiettivi e i vostri punti imprescindibili che vi definiscono? Beh, innanzitutto ci definisce un metodo che è nel nome della lista. Potere al popolo. Potere al popolo è il nostro principale obiettivo politico, ricostruire democrazia, ricostruire potere popolare dove invece l'Europa delle banche e i governi di centrodestra e centrosinistra hanno tolto potere alle lavoratrici, ai lavoratori, ai cittadini e alle cittadine. Grazie Potere al popolo è anche il nostro metodo, abbiamo definito, stiamo definendo in queste ore, programma della lista e candidature della lista in assemblee partecipate a cui può prendere parte chiunque condivida i punti del manifesto eh, principale fondativo di potere al popolo. Quindi è un metodo, è un obiettivo politico, eh, il nostro slogan è dover no faremo sì, dove tutti ci spiegano che è impossibile, è impossibile ridurre l'orario di lavoro, è impossibile... Abbassare l'età pensionabile, noi dimostreremo che è possibile. Voi avete presentato ieri il vostro movimento proprio lì in Europa, qual è stata la reazione, qual è stata l'accoglienza di questo tipo di movimento e di identità? È stata un'accoglienza eccellente, abbiamo presentato potere al popolo prima eh, nel gruppo della sinistra unitaria europea eh, di cui io faccio parte e di cui fanno parte tante altre forze della sinistra radicale in Europa, da Podemos a Schierda Unida, a France Insoumise il movimento di Jean-Luc Mélenchon e appunto eh, con questi soggetti che noi intendiamo eh, relazionarci per dare voce in Europa ai popoli e non alle banche, non a governi che fanno gli interessi del profitto e non dei cittadini e delle cittadine è stata molto, accolta anche molto bene la nostra proposta eh, di un referendum sul Fiscal Compact eh, nelle prossime settimane discuteremo in Europa tra Bruxelles e Strasburgo eh, del Fiscal Compact eh, che eh, le forze della grande coalizione parlo del Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo che in Italia sono Forza Italia e Partito Democratico vogliono far diventare un trattato di valenza comunitaria, noi invece pensiamo che sia un errore, un esproprio di democrazia far diventare il fiscal compact un trattato comunitario senza neanche consultare i parlamenti e proponiamo un referendum sul fiscal compact, così come proponiamo la cancellazione dell'articolo 81 modificato della Costituzione che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione rendendo di fatto impossibili quelle politiche di welfare di redistribuzione del lavoro, di costruzione eh, di una eh, sanità, di una istruzione per tutti e pensiamo che invece appunto tutto questo vada rovesciato, vada rovesciato dando parola al popolo, dando potere al popolo. Senta, ma eh, sull'immigrazione che è uno dei temi caldi sia in Europa, sul tavolo di Bruxelles, di Strasburgo, ma soprattutto in Italia, voi che cosa proponete? Beh, innanzitutto mi viene da avanzare una proposta eh, puntuale dopo quello che ha dichiarato ieri il candidato presidente eh, alla regione Lombardia che ha parlato di un rischio di estinzione eh, della razza bianca a causa dei flussi migratori. Io credo che chi esprime posizioni apertamente razziste debba essere incandidabile. Eh, il primo punto per noi è che il razzismo non sia un'opinione come le altre, ma il razzismo vada apposta fuori dal dibattito politico italiano ed europeo. Ed è per questo che noi ragioniamo di come rendere e restituire la possibilità di una vita degna a tutte e a tutti, a partire da una uh, proposta come quella della costruzione di corridoi uh, umanitari per chi scappa da guerre, per chi scappa dalla fame e per chi scappa dai disastri climatici che molto spesso uh, l'Europa stessa ha causato. Il tempo a disposizione è finito, i cinque minuti sono trascorsi, comunque la vostra posizione è molto molto chiara la ringrazio le auguro buon lavoro ringrazio io voi